Una sorpresa speciale per tutti i follower del canale, un DJ set esclusivo realizzato all'aperto in una location molto interessante. Sunset Classics è il titolo del mio DJ set, è una raccolta dei migliori brani degli ultimi 10 anni secondo me per quel tipo di fascia musicale e sonora che è l'aperitivo, ovvero come io intendo un DJ set pomeridiano, magari all'aperto in estate con un bel eh, tramonto, un bel, un bel sottofondo per quello che può essere, ma anche proprio una fase di inizio serata insomma per creare poi una situazione un pochino più interessante. E questa è la selezione dei migliori brani degli ultimi dieci anni che hanno in qualche modo un significato per me. Ci sono un po' vari stili, dalla dip, dalla eh, qualcosa di un po' tribal a qualcosa di molto elettronico e nordico. Ho cercato di condensare un po' eh, vari gusti, varie influenze, anche varie eh, tipologie sonore perché appunto ci sono anni diversi. quindi anche modi e tendenze che si accavallano brani cantati e non insomma ho creato una selezione di ciò che mi piace di più per questo tipo di serata o di porzione di serata il DJ set è disponibile soltanto sul mio sito web www.djinesure.com al link che riporto in descrizione è un DJ set audio e video nel quale si vede innanzitutto me che suono cosa che purtroppo non è molto presente sul canale, ma soprattutto per ragioni di copyright. Ed è per questo che il DJ set è in versione integrale soltanto sul mio sito web. Ti invito a dare un'occhiata, a scaricarlo, a commentarlo, a farmi sapere tutto quello che ti passa per la testa, perché mi fa piacere in qualche modo entrare in contatto anche da un punto di vista musicale. Molto spesso, ecco, si parla di come realizzare un buon DJ set, quello che è un DJ set d'aperitivo, ecco che ho fatto una raccolta dei brani che in qualche modo hanno un significato per me, che mi sono piaciuti di più, che suono sempre volentieri. Fammi sapere che ne pensi. L'unica cosa che chiedo è di lasciare l'indirizzo email. Appena si apre la pagina c'è il form per eh, lasciare l'indirizzo email in modo tale da eh, essere iscritti a quella che è la mia newsletter non mando tante cose, anzi ne mando poche, ma cerco di essere piuttosto efficace, però in questo modo possiamo anche entrare in contatto diretto e quindi mi fa piacere appunto qualsiasi tipo di commento e anche iniziare a scriverci, ad avere un tipo di eh, relazione extra YouTube. Fammi sapere cosa ne pensi e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.